Buongiorno, bentornati a Medicina 33. Benessere emozionale, sembrano soltanto parole, e invece è fondamentale per la salute e le terme sono un vero toccasana. E poi gran parte delle feste sono passate, però lasciano dietro di loro qualche chilo di troppo, vediamo come rimediare. E poi un argomento delicato che riguarda però molti uomini. Allora, eh, una prostatectomia eh, totale, un, un altro tumore operato, oppure delle patologie particolari che possono dare problemi alla sfera sessuale. Di questo parliamo oggi con il nostro ospite che è il professor Gabriele Antonini. Buongiorno professore, Buongiorno. Eh, urologo, Università di Roma Sapienza, Policlinico Umberto I. Ma eh, cominciamo subito con la prevenzione che è una parola d'ordine e la cura termale può essere una soluzione. Sentiamo Gianluca Vatti e poi torniamo in studio. Che meraviglia, viene voglia proprio di andare alle terme. Allora, e noi però per l'argomento di cui dobbiamo parlare, rilassarsi non è molto facile, perché dicevamo all'inizio, allora, eh, un tumore alla prostata, diciamo che adesso eh, ci sono delle, eh, diciamo la chirurgia è molto avanzata, per cui anche gli effetti collaterali sono eh, minimi, anche per altri tumori, però a volte invece le cose non funzionano proprio così, il problema resta, anche alcune patologie possono dare problemi, sotto il profilo sessuale per gli uomini. Allora, ehm, secondo lei c'è abbastanza ascolto da parte dei medici per questo tipo di problema che investe però poi tutta la vita? Diciamo che ascolto da, parte di, da, da, da un punto di vista dei medici esiste sicuramente. Il problema è che l'urologo in questo caso, che si occupa dell'aspetto oncologico, è molto dedicato a prevenire una ripresa di malattia, quindi molte volte trascura l'aspetto psicosessuale del paziente avendo a disposizione la possibilità di fare una prevenzione eh, veramente precoce gli uomini vengono operati a 50-55 anni quindi giovanissimi questi sono dei pazienti certo. che vengono un pochino condannati a vivere dopo la patologia perché eh, hanno sì. tutta una serie di aspetti eh, di disfunzioni che possono determinare una depressione nel paziente. Allora, professore, esistono delle soluzioni per queste persone? Sicuramente esiste una soluzione, esistono dei percorsi di riabilitazione sia farmacologici sia chirurgici. La cosa molto importante è che bisogna trovare una figura dedicata, come dicevamo, quindi un urologo che eh, abbia delle competenze andrologiche che possa seguire, creare un'empatia con il paziente e seguire il paziente nel suo percorso, che può essere un percorso medico o chirurgico. E in questo caso con questi percorsi si risolve sicuramente il problema? Noi al 100% riusciamo a risolvere il problema, sicuramente le, molecole, le nuove molecole che da circa 15 anni sono in commercio ci hanno dato una grossa mano, ma anche l'utilizzo della chirurgia, in questo caso una chirurgia mini-invasiva, permette in 15-20 minuti di riportare l'uomo a, eh, a una nuova vita sessuale. Eh, senta, c'è però una nota dolente, il Servizio Sanitario Nazionale eh, passa questo tipo di interventi e questo tipo di terapie? Mm, diciamo che le, le terapie farmacologiche sono riconosciute, c'è cioè una nota eh. del Servizio Sanitario Nazionale che permette ai pazienti di accedere gratuitamente a questi farmaci. Per quello che riguarda la chirurgia, siccome non c'è una grande diffusione di questo tipo di procedure, i costi ancora rimangono un pochino elevati. Rimangono elevati, però ci sono dei centri d'eccellenza che sono comunque diciamo, convenzionati. Col ci sono dei sempre. centri d'eccellenza in Italia, sono 5-6 centri di eccellenza che effettuano questo tipo di procedura. Noi in modo particolare a Roma effettuiamo una procedura mini-invasiva e siamo l'unico centro di riferimento in Europa per questo tipo di approccio chirurgico. Ecco, quanti sono più o meno gli uomini con questo tipo di problema, sommando tutti, insomma anche patologie insomma, che, che possono portare a, a questo tipo di disfunzione? Si stima che siano intorno ai 3 milioni gli uomini affetti di da qualche forma di patologia correlata ai problemi sessuali in Italia attualmente. Grazie, grazie professore, grazie a voi. e adesso parliamo di come rimetterci in forma dopo gli stravizi delle feste e quindi qualche utile consiglio con Lidia Scognamiglio, fa anche rima, e io vi do appuntamento come al solito con Medicina 33. Arrivederci.